Grazie Presidente, anche meno. Ovviamente, ovviamente per l'istituzione della figura del consigliere di fiducia, che è appunto una figura di prossimità all'interno dell'ente a titolo gratuito, lo sottolineo e lo sottolineo in aggiunta al CUG, sicuramente consegniamo il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Grazie.